attenzione attenzione video fatto di super fretta, Can cani che abbaiano perennemente affamati eh, non ho tempo di farlo in un altro momento, non mi vedrete mai, alle 2 di oggi, 2 novembre se vi danno fastidio i cani che abbaiano potete non guardare il video, per tutti gli altri buona visione, grazie ciao a tutti i colors, benvenuti in questo nuovo video eh... Sono in uno stato pietoso, non ho nemmeno tolto le cuffie dalle spalle Oggi è già lunedì questo video, lo dovreste vedere alle due Probabilmente non editerò, quantomeno cercherò di non editare Ma la verità è che eh, Prima di tutto non sapevo che video fare In secondo luogo eh, Non ho avuto il tempo Perché eh, ho ripreso Appena regime con le lezioni di canto se mi conoscete un po' lo sapete ma eh, soprattutto appunto il problema principale era che io non avessi la più pallida idea di che video fare quindi inviterei quelli che commenteranno questo video a suggerirmi nuove idee per i prossimi video mm. voglio approfittare tuttavia per non far durare proprio 50 secondi questo che state vedendo Prima di tutto, come sapete forse perché ve lo dico sempre, ma siamo solo in poco più di 300 Ho oh, una pagina Facebook collegata al canale, questa Poi sono anche su Instagram dove vi pubblicizzo ogni video che pubblico Vi tenete il cane che abbaia perché non ho più tempo ragazzi Non so da che parte girarmi che di andare in burnout molto presto quindi seguitemi anche su Instagram, eh, poi altre cose che non ho, invece non ho mai detto a nessuno, che le troverete solo in questa descrizione, e poi non più, perché altrimenti viene una cosa lunghissima che non leggerete mai. Ho due gruppi, il primo è il Friendship Group, quindi siccome aggiungere 2000 persone nuove non mi pare non mi pare il caso ma deve essere una cosa guadagnata intanto se volete venite sul mio gruppo friendship group <ride> prima degli 8000 tagli io che non volevo editare se volete venire sul mio gruppo friendship group intanto ci conosciamo lì e poi se qualcuno si fa conoscere un po' di più magari passeremo al profilo personale mm. Ovviamente il Fresh Group non serve solo per interagire con me, bensì anche con gli altri membri che vedranno sì i nostri video ma anche altre cose. Quindi vi aspetto di là. Poi ne ho un altro, un pochino più di nicchia, si chiama controllabilismo discriminazione verso le persone con disabilità. Spero di averlo detto giusto, comunque trovate anche il link a questo gruppo in descrizione contrariamente ad altri gruppi che promuovono esclusivamente l'entrata dei disabili io sono dell'idea che l'abilismo si combatte anche per non dire soprattutto con i normodotati quindi ognuno di voi può entrare ragazzi lo so che il cane sta facendo un casino orribile ma io questo video non lo faccio più perché altrimenti non lo vedrete mai per le 14 Scusa. E Quindi ricapitolando Vi ho detto la mia pagina Facebook La mia pagina Instagram I miei due gruppi Per il profilo privato Preferisco conoscervi un pochino meglio Comunque ci possiamo scrivere attraverso la pagina Attraverso Instagram Potete commentare i miei due gruppi Io vi aspetto lì ma soprattutto Aspetto che mi diate nuovi suggerimenti per i video Perché sono ovviamente nel pallone più totale Ah, no, mi stavo dimenticando Il secondo canale Che invece mi metto sempre in descrizione Per ascoltarmi cantare True Colors Music In quanto ho deciso di trasferire tutte le cover lì e vedremo, vedremo se riesco a convincere uno di voi che per il momento non nomino, perché altrimenti vi rovino la sorpresa, a cantare con me. Facciamo per l'ultima volta l'elenco. Pagina pubblica, canale musicale, canale Instagram, gruppo Controllabilismo e Friendship Group. Cinque link avete da visitare, non mi sembrano così tanti, io credo che si possa fare. I cani famelici. Va bene ragazzi Credo che mi abbiate sopportato abbastanza per oggi Io vi saluto vi Ricordo se non siete iscritti Di iscrivervi anzitutto a questo canale I social Ne abbiamo detti praticamente tutti E noi ci vediamo alla prossima Sotto con le idee Commentate commentate commentate Ciao